Ho iniziato ad andare per mare da piccolino con la famiglia, perché in casa c'è sempre stata una barca. Col passare degli anni, certe conoscenze mi hanno acceso il fuoco della navigazione offshore, in particolare delle regate in equipaggio ridotto. Stiamo organizzando questo progetto di veloceanica, il cui obiettivo principale del 2017 è la Transajac Vabra. Io e Andrea abbiamo mai navigato insieme quindi poi nelle regate in doppio c'è proprio un rapporto no, che si deve instaurare con, con l'altra persona. Con Alberto fino adesso mi sono trovato benissimo se situazioni impegnative ci troveremo bene allora, allora vuol dire che potremo fare della strada. La qualifica è stata importante perché mi ha navigato un po' con Andrea per fare una, un bel planning dei lavori da fare Siamo entrati subito in cantiere, e non abbiamo avuto un attimo. La barca che stiamo preparando sarà una barca 100% eco power, quindi pannelli solari, idrogeneratore. Ed è un bellissimo progetto, un bellissimo messaggio che, che vogliamo lanciare.